Hey, ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale io sono Maxi e questo è un glitch ragazzi che può essere anche un glitch dei soldi ma eh, principalmente serve per passare le ruote di Venice su qualunque veicolo senza magic slot allora di che cosa abbiamo bisogno ragazzi? di un amico dovremmo essere nello stesso party e questo amico deve stare in una missione precisamente un lavoro da titano a questo punto ragazzi quando il nostro amico sarà nella missione dovremo avere l'auto da cui vorremmo prendere i cerchi in questo caso ragazzi possiamo mettere qualunque tipo di cerchio e l'auto a cui vorremmo trasferire i cerchi quindi a questo punto ragazzi saliamo sull'auto dove vogliamo trasferire i cerchi premiamo freccia destra, doppio tasto PS, partecipa a sessione, accettiamo il primo messaggio ragazzi e ci fermiamo 5-10 secondi su questo messaggio, dopodiché lo accettiamo e ci troveremo buggati, come vedete, non siamo né dentro né fuori dall'officina. A questo punto ragazzi, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo scendere semplicemente dal veicolo e dirigerci verso il nostro veicolo che ha le ruote di bennis che vogliamo trasferire sul, sul veicolo a questo punto ragazzi premiamo semplicemente freccia destra ed entriamo nell'officina allora ragazzi c'era anche il glitch da fare in solo però a me non riesce non capisco il perché e ho preferito portare questo in due e cercherò di portarvi anche quello da solo insomma allora una volta che siete qui ragazzi la macchina andrà un po' per cazzi suoi Voi eh, l'unica cosa che dovete fare è cerchio e scendere dal veicolo una volta scesi dal veicolo ragazzi dovete risalire sul veicolo che volete modificare su cui volete le ruote di Venice a questo punto ragazzi qui dovete fare io qui mi preparo prima a un partecipa a sessione ok? Quindi a questo punto fate freccia sinistra, non freccia destra e immediatamente fate un partecipa a sessione, accettate il primo e come prima vi fermate 5-10 secondi su questo messaggio ragazzi dopodiché accettate anche questo messaggio quando tornerete nell'Arena War l'auto sarà modificata l'unica cosa che dovrete fare è premere freccia destra per entrare nel meccanico cambiate un qualcosa io in questo caso qui ho cambiato i fari perché la targa non ce l'avevo non so se quest'auto non ce l'ha o cosa però comunque sia ho cambiato i fari e una volta che avete cambiato i fari ragazzi vi basterà semplicemente uscire dalla vostra arena war quindi non fate altro che eh, esci dall'arena war come adesso vedrete in video e l'auto sarà fatta ragazzi avrete i vostri cerchi bennis sull'auto che vorrete ricordo questo glitch si fa senza magic slot approfittate per mettere tutte quante le ruote che volete sulle auto che volete come ho già detto si fa anche da solo ma a me non è riuscito questo glitch da solo quindi eh, l'ho portato in due avendo due playstation non avevo problemi ragazzi e quindi nulla cercherò di portarvi anche quello da soli da fare da soli però intanto accontentatevi di questo cercate di sfruttarlo e come ho già detto potete usarlo anche come glitch dei soldi anche se, eh, mi, se mi sembra scusate ragazzi che il tutto gratis funziona ancora eh, andrò a verificare in giornata però comunque sia eh, anche questo è un glitch dei soldi ragazzi quindi detto questo non ho veramente nient'altro da aggiungere spaccate quel cazzo di bottone di like, eh, partecipate al contest, mi raccomando ragazzi eh, vi lascio un salutone e al prossimo video, ciao belli